ci siamo 5 buon pomeriggio a tutti ciao qui sta per scoppiare il temporale quindi se sentite qualche rumore strano, è temporale. Ora sembra aver smesso, però fino a 5 minuti fa c'erano i tuoni. Che è successo? Sta male il cappello? Boh. Ciao Francesco Paolo. Ciao Sabrina. Cucù. Ciao Tina e Veronica. Ciao Angelica e ciao Rossella. Ok, allora, che cosa fare nel pomeriggio? Una cosa facile, però che ha bisogno di qualche accortezza perché venga perfetta la piadina Il, gli ingredienti li trovate tutti nel link che sono che è in descrizione nel link che è in descrizione vi ho messo la piadina fatta sia con lo strutto che con l'olio extravergine di oliva per chi non vorrà farlo con lo strutto e oggi la farò la piadina originale quindi la farò con lo strutto va bene allora iniziamo! Qui abbiamo la farina, in questo caso è farina zero, non serve uh, che sia forte. Una farina semplice, potete utilizzare anche la farina 1, tranquillamente. Allora, poi un pizzico di sale, un pizzico di bicarbonato. vedete? che è proprio una puntina di un cucchiaino da caffè andiamo a mescolare bene tutto così e aggiungiamo lo strutto nel caso voi utilizzerete l'olio aggiungete l'olio aggiungiamo lo strutto e iniziamo ad amalgamare questi pochi ingredienti che abbiamo e qui invece abbiamo l'acqua tiepida ditemi com'è il tempo da voi piove, che cosa fa? ciao Angelica ciao a Bologna ecco solamente che dice un bacione da Bologna allora, abbiamo unito lo strutto lo amalgamiamo bene così alla farina e iniziamo ad aggiungere l'acqua allora l'acqua sono 100 ml eh, però per tutta la dose, io sto facendo mezza dose quindi ne userò 50, questa è troppa però come sempre vi dico, l'acqua non la aggiungete tutta in, un, in una volta, aggiungete poca alla volta. Perché ridi? Eh? No. Lui ride. Ah, Le fate sabato. Sì, questa è una nuova ricetta. Questa volta ho fatto anche la ricetta con lo strutto. Sono andata sui miei libri di cucina e ho cercato la ricetta con lo strutto quella che mi sembrava più vicina all'originale ho pensato di fare la piadina perché visto che ci avviciniamo all'estate e cercheremo di utilizzare il meno possibile fornelli la sera anche a mezzogiorno al mare la sera di più la sera uno si va a fare una passeggiata e si prepara la piadina e se la porta quante volte l'abbiamo fatto noi al mare? Vabbè, noi andiamo sullo strong, noi ci portiamo i panzerotti. <ride> noi ci portiamo i panzerotti al mare. Però, come vedete, l'impasto si realizza veramente in pochissimo tempo. Non ha bisogno di impastatrice, non ha bisogno di niente, è già pronto. Eccolo qua. È perfetto. Ora, questo qui, io lo devo impastare. queste naturalmente una volta fatte le potete conservare in frigorifero, addirittura ho sentito anche chi le congela, io non congelo mai niente, però se volete congelarle, perché no? L'impasto è pronto. Adesso metto un po' di farina qui e andiamo a lavorarlo. Non verrà mai liscio perché c'è il bicarbonato che nel frattempo comincia a, lievita a far lievitare l'impasto. Ciao Rosa! Ora, io lo sto impastando adesso, però ce l'ho già pronto non probabilmente. Che faccio? Accendo la piastra che si deve riscaldare. Dimmi c'è qualche domanda? Sono saluti? Mm? Ok, allora questo è l'impasto della piadina pronto sto seguendo molto bene come vedete non verrà liscio verrà così fammi vedere così viene così ora questo deve riposare per un'ora facciamo finta che è passata un'ora lo dobbiamo dividere in quattro panetti circa io ho fatto mezza dose e quattro panetti, voi farete, se fate la dose intera di mezzo chilo di farina farete otto panetti però dipende sempre dalla grandezza che date alle piadine naturalmente se fate delle piadine piccole ne, ne verranno di più ora questo riposa un'ora lo suddividiamo in 4, 5, 6, quelle che vogliamo noi le facciamo, facciamo delle palline e le facciamo riposare altri 20 minuti e voilà eccole qua questo lo togliamo e qui sono le palline che io ho fatto prima che hanno riposato già 20 minuti vedete come sono lisce perché adesso il bicarbonato ha fatto la sua funzione e quindi un pochettino ha lievitato ora che cosa si fa andiamo a mettere un po' di farina sulla spianatoia e andiamo a stendere la pianta. allora queste qui sono da 100 grammi secondo me è la dimensione giusta vedete come si stendono facilmente perché hanno riposato e quindi le fibre si sono distese e riusciamo a stendere facilmente se noi appena fatte le palline proviamo a stendere non riusciremo mai perché le fibre saranno nervose e tornerà indietro l'impasto piadine si, sì, piadine ciao Lori cerchiamo di farla più tonda possibile però se non dovesse venire tonda nessuno ci vieta di ritagliarla io infatti adesso stavo guardando il telefono e ho perso un po la forma della piadina allora un'altra cosa se volete quel tipo di piadina da arrotolare la dovete stendere molto sottile se invece volete una piadina normale va bene di 2-3 mm che è successo? Eh? Vabbè, Non è successo niente il regista che fa le sue facce no, se non sono bloccati con me no, sono qua. sì sì sì sì sì si possono fare con la farina integrale Però se rifai con la farina integrale occhio che ti chiederà un po più di acqua perché la farina integrale contenendo più fibre avrà bisogno di un po di acqua in più quindi naturalmente se ti servirà aggiungi un po d'acqua Ok allora, come vedete, io l'ho fatta molto sottile, vi faccio vedere lo spessore. Ah, si è distesa molto molto bene. Sì, sì, è perché qua è riposato. Però, e poi per Lo distesa io. Ok, io ho cercato di farla il più tonda possibile. Adesso aspettiamo che la piastra si riscaldi è già quasi calda ora, che, cosa si, che tegame si utilizza per fare la piadina, potete utilizzare una padella antiaderente perché vedi vabbè potete utilizzare una mattias io ti amo potete utilizzare una padella antiaderente oppure una padella come questa qui che ho io poi non vi posso dire la marca della padella non ve la posso dire l'azienda che la produce se me lo chiederete, ve lo dirò in privato. Questa qui ha un fondo in pietra, è la stessa padella. Padella, è la stessa padella che io utilizzo per fare la pizza. Infatti, la utilizzo talmente tanto che, come vedete, un pochettino si è annerita. Però è solamente perché è in pietra. Va bene? Quanto olio sono... No, Tutte le dosi le trovi nel link in, descri in descrizione. Ora aspettiamo un altro pochettino che si riscaldi bene la padella e poi... Ah. Com commento perché non scorrono a me... condito così. Io tutto io ti automatico. devo dire... Tu Però a me ricordo. non scorrono. Mm. E faccio così. Mm. Sì, Nadia, le, le dosi le trovi nel link. Nel link sopra in descrizione al post. Poi, poi al massimo, il dopo... link cliccate sopra vi rimando al sito con dosi, ingredienti ah. e procedimento letterale ah. Basta leggere. al massimo se non lo trovi dopo te lo ti mando un messaggio, ti rispondo al messaggio Basta cliccare sopra, ok la padella è quasi pronta, questa deve essere bella rovente Che cosa facciamo? Prendiamo la piadina e la mettiamo nella nostra padella Allora deve essere bella rovente non si vede ma è rovente si sì, era rovente adesso però vediamo se era abbastanza rovente nel caso ne farò un'altra la padella sarà più calda anche a te non scorrono i commenti no anche a me non scorrono i commenti non è buono così e vai a Facebook, chiama Zuckerberg più tardi E ti senti bello uno scorrere ma in commenti a me non mi piace come le fai. non puoi fare niente, tu a me scorrere in automatico allora se non avete il bicarbonato il bicarbonato potete utilizzare un pochettino di lievito o uh, istantaneo o lievito di birra o lievito secco, però potete anche non utilizzare niente e vengono lo stesso delle piadine buonissime. Io vi sto dando tutte le alternative, naturalmente. Tutto, tutto, tutto lo troverete nel link. Troverete tutto. Ah. Guardate, ora quando inizia a gonfiare la piadina, noi che cosa facciamo? Andiamo a bucherellare. per togliere l'aria in modo da non farla gonfiare Allora, la padella non era molto calda, quindi ne facciamo un'altra così io vi dico la verità avevo paura di riscaldarla troppo perché essendo in pietra nelle istruzioni della padella c'era scritto di non riscaldarla mai a vuoto se no si rischia che crepi siccome io la mia padella ci tengo da morire perché io e la mia padella stiamo troppo bene insieme avevo paura che succedesse qualcosa del genere il regista dice sempre che quando andiamo a fare compere io non devo passare dal reparto casalinghi perché dice sempre che sono pericolosa infatti per me le padelle sono le mie migliori amiche altro che i diamanti padelle, pentole grazie Loreta, grazie Giulia grazie a tutte chi vuole supportare la pagina per via delle stelle Ora vediamo che cosa dice proviamo con la spatolina ma no, penso che non sia ancora pronta anzi sì guardate è quasi pronta aspettiamo un altro poco e poi la giriamo avete visto che si è vista? com'è bella? Ora, poi ne facciamo un'altra. Questa è la stessa sottile. Questa qui la facciamo un po' più alta, così vi faccio vedere tutte e due le piadine. Ok, questa la lascio così. bicarbonato anche nell'impasto con olio, Graziella, devo mettere. Sì, sì, sì. Il bicarbonato anche nell'impasto con l'olio. E anche nell'impasto con lo strutto, comunque nel link trovate tutto, tutto tutto tutto trovate, sono due classi. Sì, con lo strutto, sì, eh, però, la ricetta originale prevede lo strutto. Con l'olio vengono un pochettino più soffici, mentre con lo strutto vengono più fragranti, più croccanti. Con lo strutto, è la ricetta originale, con l'olio è la ricetta per chi non vuole mangiare lo strutto. Quindi. Perché con l'olio è una ricetta, ricetta vegana, con lo strutto, no, questo è, capito? Ora andiamo a girare la piatina, vieni qui. Ci sei e andiamo a cuocerla dall'altra parte. Conzettiamo anche da questa parte, ma non, non gonfierà più, perché ormai l'aria è stata tolta. Sì, la farò un giorno, una pizza, sulla, una, una pizza, una diretta sulla pizza. O farò la diretta, Ma abbiamo già detto con il regista che farò un video super dettagliatissimo su come fare la pizza in padella. Ti ricordi? No. Come no? abbiamo detto. Le non ci sono. Tu? Le non ci sono. Mm. Sì, sì, sì, sì. Grazie, Raffaella. Quindi questa qui abbiamo fatto la, la piadina, come avete visto, è, è più il tempo che dobbiamo aspettare che un pochettino l'impasto si uh, rilassi e, ven, e sia più uh, maleabile possibile. Che il tempo di realizzare le, le piadine, veramente non ci vuole niente a fare. Ora vediamo che cosa dice di qua. Deve stare ancora un po', e poi ne facciamo, eh, questa è una ricetta anche tipo araba. Ti salutano dalla Tunisia. Oh. oh. Non lo so se una ah, sì, sì, sì, sì, una ricetta araba. Aspetta, ricordami sì, come, si come si chiama che adesso mi sfugge. Il pane. Sì. Araba. Cioè la piadina è veramente un companatico, viene utilizzata anche per mangiare durante i pasti, come noi utilizziamo il pane, loro utilizzano la piadina. Si riesce a piegare, adesso ti faccio vedere che si riesce a piegare. Vedi come morbida allora facciamo così tolgo la prima e la poggio qui e metto la seconda che adesso la padella è molto più calda e quindi dovrebbe venire meglio vedi? si riesce a piegare e anche ad arrotolare adesso scotta Ma lo devo rifare? che cosa? devo rifare? metterlo in dubbio si piega, anzi si arrotola proprio si arrotola, si piega, vedete? Una Adesso giri. però è calda. Come la giri la volte. Sì, come una volta la giri. Ok. Grazie Francesca. Ciao Teresa, fai vedere qui che si stanno formando le bolle sì. e noi le andiamo a togliere. Anche se devo dire a me non danno fastidio, però la ricetta... Eh, un po di... Di no, a me non danno fastidio. Questo sembra il ciccio? No, il ciccio no. c'è il lievito ed è l'impasto della pizza. E poi il ciccio ha l'olio, superficie e il sale. Il ciccio è l'impasto della pizza cotto in bianco al forno con no. olio, sale e origano. Questa è la pialina araba. No. Emiliana. La pialina romana, la italiana. Lo posso dire questa volta? Perché le togli? Vedete, la romaniola Però la di Kito, in che senso perché le toglie? E mi pare posso lasciare nella padella. E poi si brucia. Vediamo se questa è pronta perché la padella è più calda, sì. Vedete? La padella era più calda e quindi è cotta più, più veloce sì, Va bene. Però. dall'Australia, Rosa del Ru Ruvo C. Madonna, non riesco a leggere, scusami, Rosa no. Dall'Australia, sì, ciao! Saluto, non come Come avete visto, veramente ci vuole pochissimo a farle. A me hanno detto che una volta tolte dalla padella bisogna coprirle con un pane. Sì, stiamo si... vedendo qualcuno ci segue dall'Australia. Sì, sì, sì, sì. Il fondo la voce. Qualcuno, sì. Sydney, Melbourne. Sì, un attimo. Sì se le copri con la padella grazie all'umidità che sprigioneranno Essendo calde saranno più facile da rotolare infatti tu hai visto adesso io l'ho potuto fare appena fatta adesso Già non si arrotola più perché non era coperta dal panno io ci sarei arrivata a dirlo dopo Anche nella padella antiaderente sì sì no non devi imburrare la padella antiaderente calda e basta. Vedete come è più, più facile, vengono meglio quando la padella è bollente? Ora io spengo perché non c'è bisogno di farne un'altra. O ne facciamo un'altra, visto che sono tre. Scià, ne facciamo. Fammi stendere l'altra. Allora, per chi è arrivato adesso, stendiamo la piadina. Questa vorrei riuscire a farla più spessa. Piadine romagnone. Abbiamo anche sotto a fondo musicale oggi che volete di più? naturalmente poi per farcirla ci potete mettere il mondo grazie prensi anzi datemi dei suggerimenti così poi stasera la pubblico questa qui la lascio un po' più spessa vediamo che cosa fa questa è più spessa basta grazie rosa Ora questa è pronta, eccola qui, vedete? Così sì, è perfetto. Questa è la più rovente. Sì, ehm... che era più rovente, lì da e padello. Ora la metto, questa è un po' più spessa. È fatta più spessa questa? Sì, sì, sì, sì. Mortadella, stracciatella e ah. pistacchi. Ma mm. sta sembrando di meno, viene sì. più spesso. Notevole. Vero è? Sì, vero è riprendiamo qua, vedi che già inizia a gonfiare però io questa volta la un secchio subito non aspetto che inizi a gonfiare devo abbassare un po' perché va veramente troppo forte crudo, mozzarella, bufale, pomodori secchi ciao Miriam c'è anche mia sorella oggi guardate che bella io voglio lasciare le bolle perché mi piacciono troppo non le voglio scoppiare mi dispiace scoppiare le, le bollicine si vedono? Le vedete che sono belle? Non le voglio scoppiare. Però se non le scoppio, poi queste si bruceranno. Ciao, addio. Poi queste qui si bruciano. Mi dispiace, vi devo salutare. Eravate tanto carine, ma non ci siete più. Ciao. Pazienza. Ora la giriamo. Grazie a le faccio spesso. Dicevo perché... Togli le bolle, poi ti ho chiesto perché il bicarbonato e non il lievito istantaneo, perché la ricetta originale prevede il bicarbonato, però ho anche detto che potete utilizzare sia il lievito di birra, sia il lievito istantaneo e sia il lievito secco, quello che volete. Anche niente, se siete intolleranti al lievito per qualche motivo, potete utilizzare anche niente. E adesso però vi faccio vedere come fare per averle belle bollose senza lievito. Guardate che bella quando la padella è bella calda, Cotta è cotta perfetta Copritele con un panno se le volete arrotolare o le volete, volete piegare facilmente altrimenti lasciatele così e si piegherà non fa niente che si rompono non succede niente Filadelfia. Si, sì sì, sì. squacquerone rucola ma io lo squacquerone non lo trovo molto facilmente qui in puglia cioè, l'ho trovato qualche volta, però non sempre, non è facile trovarlo. Ora vi faccio vedere una cosa, Stella. questo è l'impasto che abbiamo fatto prima ha riposato un po', però non è, non è trascorsa un'ora. È un po' duro. Sì, è ancora. Non è ancora Pronto. bello disteso. Però, come vedete, diventa liscio comunque ora vi faccio vedere come fare. Per avere le piadine lo stesso con le bolle, anche senza lievito. Però devo togliere questa forse, anche se ho spento la... Vedete che cosa succede se lasciamo le bolle? Si bruciano. Ecco perché vanno scoppiate. Sì. Comunque lasciamola un altro po'. Allora, questa qui facciamo finta che sia senza lievito. Per avere le bolle, che cosa facciamo? Andiamo a fare delle sorte, una sorta di piega se <ride> sta andando la voce, quindi che facciamo? Pieghiamo lì, sentiamo facciamo... un po' d'acqua. Sì, vieni. Come si chiamava quello che? della pubblicità? sento leggero e Rodolfo. Rodolfo, vieni. Allora, facciamo finta che questo qui sia senza lievito. Lo stendiamo leggermente e andiamo a fare come delle pieghe così. Lo stendiamo ancora il più possibile, non troppo sottile sottile questo è solamente se non mettete il niente e andiamo ad arrotolarlo così così andiamo a stenderlo ancora un po' e arrotolarlo ancora questo diciamo che farà una specie di di sfogliatura, e vi farà venire la piadina lo stesso, bella sfogliata, fragrante e con le bolle. Ambro okay. Ambro no, ah, ambrogio, no, mm. ambrogio. <ride> non è uscito l'Adolfo? <ride> ok, la piadina è pronta, Ambrogio. Mm. Vabbè, dovete sapere che io con i nomi non vado tanto d'accordo. Che, che non sopporto la pagina niente risposto. <ride> sì, eh, certo. cose. Ambrogio, avete ragione. Troppe domande. <ride> Ambrogio e eh, non dire così. Questa è pronta e quindi la possiamo togliere. Ok, questa la devo togliere perché ho paura certo. che rimane al caldo sulla scotte. Sì. Se utilizzate la padella in pietra, vabbè, troverete comunque tutto nelle scotta, non la posso togliere, se utilizzate la padella in pietra come mm -hmm. quella mia, ma comunque se la comprate troverete tutto nelle indicazioni leggetele non fate mai l'errore di andare a mettere l'acqua quando la padella è bollente altrimenti la padella crepa io le leggo tutte le indicazioni perché voglio che le mie padelle durino il più tempo possibile più a lungo possibile va bene ma quante ne sai? Dai, troppe! o sta la sfogliata è più marchigiana, sì, sicuramente però io cioè, ho fatto vedere questo metodo Solo per far vedere sfogliata la piadina. Ma quella delle marche è quella? Che? Delle marche? Solo per far vedere la piadina come fare la piadina senza lievito che eh, lo stesso che venga lo stesso sfogliato. Non mi fa distrarre, che buono oh, non capisco più no? Oh si, sì, poi si dice un po' eh. che chiacchiera, il tempo è brutto. Va bene? Qua allora, questo dà un calore esagerato Buon pomeriggio. Ciao, devi trovare il testo romagnolo. Eh, lo so, ma io sono in Puglia. Il testo romagnolo è il tegame, diciamo così, che Vabbè, prima è era un... in terracotta. Come si chiama la signora? Loretana? Ce lo, lo manda. Ma che dici? Prima era in terracotta, poi è diventato in ferro, adesso anche in pietra, però il testo romagnolo in Puglia difficilmente lo posso trovare, forse nei negozi specializzati. Che sarebbe il testo romagnolo? Di nuovo, l'ho detto. No, non stavo seguendo. Ah, la padella su cui... Ah, c'è un nome specifico. La... No, no, un nome ma il destro magnolo si usa solo per fare le Oh, no. allora, Ma tu te, sei tutto, tu sei tutto. Però, naturalmente, sì. potete utilizzare la padella antiaderente, o quella per le crepes, quella che vi ho fatto vedere io, o una padella antiaderente qualsiasi, vengono bene lo stesso, tranquillo. Va bene? Io pensavo che era il testo, la, la scrittura, il testo romagnolo. Vabbè, questa è quella del Il che ho testo ragione? scritto no, di sei. romagnolo. Va lo bene. So. Allora, qui abbiamo le nostre piadine. Vi ho fatto vedere come realizzarle in pochissimo tempo. Vedete che sono belle. Ora, voi replicate la ricetta come sempre e mandatemi le foto o nei commenti o in privato come fate di solito. Sì. la signora riesce a portare quando viene in Puglia il testo ah, va bene, naturalmente io gliela pagherò alla signora perché non voglio che tranquilla grazie Loredana grazie allora, stavo dicendo, vi ho fatto vedere come fare la piadina in piadina che ho sentito nei miei video che ogni volta che parlo piadina devo togliere questa, questo modo di parlare la, la finale sì, vi ho fatto vedere come realizzare la piadina più Faccio, dobbiamo essere più professionali più impostata Ora, sì, questa è la piadina realizzata in diretta spero vi sia piaciuta comunque continuo sempre con queste finali un po' allungate e continuo ancora, va bene questa è la piadina realizzata. Se vi è piaciuta la mia ricetta, replicatela, condividete, mi raccomando, sul vostro profilo così magari qualcuno può conoscerci, qualcun altro ci conosce. E mandatemi le foto della vostra realizzazione in privato o nei commenti, va bene? Nel frattempo, mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube perché prossimamente ci sarà... Eh, con la youtube il nome di devi dire sempre cucina come graziella sì, cucina come graziella prossimamente ci saranno degli altri video ho detto che farò anche il video della pizza quindi tenetevi pronto. iscrivete perché probabilmente poi lo faremo di là la diretta da youtube sì, può darsi che fra un po la faremo quindi, di là se per non vi iscrivete non potete vederlo la vedranno registrato comunque registro. non potranno in diretta non, non potranno iscrivetevi. vederlo iscrivetevi iscrivetevi iscrivetevi va bene io la condisco come fosse, sì sì, infatti io ho anche pubblicato nel sito, nel blog la pia di pizza per, nel periodo della quarantena nel periodo della quarantena ho fatto anche la pia di pizza proprio per quelle persone che non avevano il lievito e quindi non sapevano più come fare, molte, molte mamme mi scrivevano in privato chiedendomi una pizza senza lievito e io ho consigliato di fare la pia di pizza, vi devo dire la verità ho ricevuto delle minacce di morte per quella pia di pizza perché mi hanno insultata però devo dire la verità alle minacce sono seguiti dei commenti bellissimi dove c'erano mamme che mi ringraziavano infinitamente perché avevano fatto felici i loro figli ma che mangiavano la, ma la pizza da tanto tempo esatto. e con la pia di pizza hanno potuto fare la pizza esatto. in casa anche quando non c'era lievito in giro ricetta Quindi, facile e veloce sì, questa come vi ho detto è una ricetta veramente facile replicatela se vi è piaciuta la ricetta condividetela e invitate i vostri amici a, a... se volete supportare la pagina via 3 stelle grazie rosa ha finito. va bene ok grazie rosa allora ci vediamo venerdì prossimo se tutto va bene e vorrei fare un cheesecake cheesecake? sì, cheesecake all'americano no no no quello cotto perché voglio fare dolci e salati buon cheesecake dolci e salati senza l'utilizzo cheesecake eh, mm. dolce a formaggio tradotto letterale quasi è troppo sottile per te tradotto letterale dolce a formaggio cheesecake che di formaggio? Col formaggio, dolce formaggio tradotto di formaggio. Quindi, stavo Perché dicendo. ci mette il formaggio? Perché buono. si mette il formaggio. Quindi, ora che cosa stavo dicendo? Che venerdì volevo fare il cheesecake. Suggeritemi voi un gusto che preferite, perché la fragola già eh, è nel blog. Facciamo un gusto diverso. Vediamo che cosa mi viene in mente con la frutta di stagione. Che cosa c'è di frutta di stagione? Ci sono le ciliegie, c'è il pomarano, si può fare. Signore. A me piace la banana, uh. dammi la forza. Non è una battuta. È veramente che lui mangia lo yogurt alla banana, i eh, succhi alla banana. Però voglio dire, puoi anche trattenerti me. da fare queste da dire queste scherzanze. Va bene. Quindi, dopo questa perla di saggezza di regista, andiamo oltre. E ci salutiamo e ci vediamo venerdì prossimo alle quattro e mezza, sempre qui in pagina. Iscrivetevi sul canale YouTube. Se vi è piaciuta la ricetta: Dose, dosi, ingredienti, procedimento. Lo troviate nel link. Vi rimando dal sito, così la trovate scritta. Ecco. Poi sentite tu visto che stai facendo tutto. Dai! Se non trovate sulla pagina Facebook, andate su YouTube. Sì, al caffè mi piace. Devo vedere il live video, ci sono anche altri video, ne realizzeremo degli altri. Sì. Se voi siete partecipi in questi, questo. Voi? Supportate la pagina. Hai finito. A vostra descrizione. Hai finito. Allora, torniamo sempre per un attimo. Al caffè. Sì. Al caffè. Ci spiego il caffè. Mi mi, mi, mi Cappuccino. Si molto. può fare il cappuccino, vabbè, già il cappuccino. Cappuccino. C'è cioè con caffè? latte e caffè diventa un cappuccino. davvero? O espressivo O marocchino. Ok, allora ci vediamo venerdì, fatemi chiudere perché sono veramente questo mattarello. Le ciliegie non sono più buone <ride> Ah, E eh vabbè, ci sono diversi frutti. Vabbè, sì, fino a martedì fa... decidiamo cosa fa. a venerdì. Venerdì. Oggi, Oggi per è cosa? martedì. Ah, fino a venerdì? Oggi è martedì. Fino a venerdì dec decidiamo cosa fare. Sì, va scrivere. bene, voi nel frattempo scrivete, suggerite. Ok, ci vediamo venerdì allora. Ciao a tutti e grazie per avermi seguito. Ciao! Un bacio a tutti. Ciao Mattias! Ciao Noemi! Ciao! Ciao Mondo! Ciao! Signore! Alla prossima! Ciao! Rapportate la pagina. Chiudi.